Ora, oggi vi voglio parlare di un prodotto che mi ha davvero soddisfatto e si tratta di questo primer per l'ombretto di Bottega Verde allora dice di essere un primer fissante per ombretto tenuta impeccabile con estratti di papaya e mirtillo nero la confezione è un 10 ml qui, e eccolo qui dentro è fatto così con l'applicatore piccino e vi ho fatto uno swatch però dato che sta uscendo un pochino di prodotto ve lo mostro anche così ok sì, effettivamente mi ricordavo che eh, ve lo dico dopo allora intanto il prezzo 10 ml prezzo di listino 13,99 euro promozione 5,99 euro quindi vi consiglio di tenere d'occhio le promozioni periodiche o le cartoline che arrivano a casa o le promo in negozio oppure online perché davvero si può trovare a prezzi scontati allora, intanto eh, avete visto lo swatch, ma per sicurezza, aspettate che l'ho messo via, ma prima ve lo voglio, voglio far vedere, che è questo qui. È piccolino perché è un 10 ml, ma è performante, davvero performante. Allora, prima di tutto il colore, che è un colore neutro. Adesso vi faccio vedere il video e la clip, però comunque è un colore che si stende sulla palpebra ed è, la rende più omogenea, più uniforme, ma allo stesso tempo non ha un colore, quindi non va a alterare il colore. Vedete la clip così? si stende facilmente si assorbe immediatamente adesso vediamo se ne esce per caso un altro pochino per farvelo in diretta ma so di averlo proprio finito lo sto proprio strizzando no, esce pochissimo e niente Ed allora unica cosa se sentite così profuma ma tranquille che il profumo non persiste sugli occhi e anzi proprio nella confezione se andate a usare il prodotto quando lo applicate non ha profumazione quindi non va a dare fastidio agli occhi ed è applicato ovviamente sugli occhi perché un primer è per ombretto va a uniformare la palpebra la rende omogenea ed è, permette quindi un trucco più facile fissa bene le polveri ma si Sfumano facilmente, non è che tende a grapparle o incollare l'ombretto in polvere, si sfuma facilmente ed però lo rende più duraturo. Ho notato la differenza con e senza perché l'ombretto dura più a lungo. Io lo vado ad applicare anche per il mio trucco che vi ho consigliato per fissare l'ombretto sulle palpebre che tendono a lacrimare. Quindi lo applicate. Una volta finito il make up, l'ho picchiettata sopra e poi a passare un altro strato solamente di ombretto dura tantissimo, non va a alterare il colore, dura. Vi metto il link nella scheda del video così capite meglio di cosa parlo, ma davvero funziona. Allora, non ha la tenuta impeccabile di primer più costosi però per tutti i giorni, ah, mi hanno detto 5,99€ in promozione, sì, è valido, è valido davvero, mi è piaciuto davvero tanto, perché asciuga immediatamente, è facile da applicare, ed è, rende l'ombretto più duraturo del tene nella giornata, no, ah, durante la giornata non crepa, non va nelle rughette, non mette in evidenza le linee dell'occhio, perfetto, rimane lì, bello stabile, vediamo se devo dirvi qualcos'altro, Direi che vi ho detto tutto necessario per vedere se scegliere questo prodotto e che io vi consiglio. E quando ritrovi in promozione 13,99 a prezzo pieno, potrei farlo, eh? potrei farlo, ma allora preferisco provare nuovi prodotti. Però mi è piaciuto tanto, quindi con l'altra in promozione, sicuramente questo lo riprendo perché per tutti i giorni e io, toccando sempre gli occhi, un primer occhi mi serve e mi piace, mi piace davvero tanto. Guardavo l'inci. Che non troverò mai si sì, contiene silicone contiene silicone perché ha dimeticone quindi eh, ce, ne ha, ce ne ha non è sicuramente un primer eh, bio ma comunque sapete che ne contiene come tantissimi primer non è solamente questo e niente io lo rimetto via per ricordarmi ed è, ve lo straconsiglio ve l'ho detto perché sicuramente a me è piaciuto tanto fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come siete trovate io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video alla prossima ciao no, ma io questo ciuffo non riesco a capirlo cioè, ce l'ho qui, ho sempre questo cavolo di ciuffo davanti agli occhi sempre e c'hai la lacca, ma cosa ci devo fare oltretutto Ci metto le mollette, giuro che ci metto le mollette.